come lo ero se trovo un'arma Come lo era se trovo un'arma mitica il video finisce Però comunque io voglio, voglio provarci Voglio sperarci ragazzuoli perché Alla fine potremmo anche arrivare in endgame Volendo il fatto che ragazzi i poteri le persone se li passeranno di, uh, di kill in kill Cioè la persona che prenderà il primo potere Poi verrà eliminata da qualcun altro più forte E alla fine gira e rigira Verranno portati in ending i poteri Quindi comunque se arriviamo uh, Verso la fine della partita Più ci uh, spostiamo verso la fine della partita Effettivamente più è probabile che li troveremo Però magari ripeto abbiamo un po' di fortuna Un paio di variabili a nostro favore Ci possono permettere insomma di giocarcela Decentemente quindi io sarei comunque Fiducioso della cosa Non, non mi scorreggerei subito insomma Magari cerchiamo comunque di evitare di rompere i droni. Ah, facciamo così. A scanso di equivoci. Altrimenti, sicuramente qualcuno nei commenti dice: È forte, ma tu li hai trovati i droni? Io vi dico: E che me frega! Però, lasciamo stare, ragazzoli. Un attimo solo. Buttiamo a terra pure sto tipo. E posso così. Perfetto. Rompiamo un po' qua tutto. Già stato lutato, qua è stato lootato, sbaglio? Qua sta tutto aperto. E non credo che sia stato fatto dai robot. Ho la vaga impressione di no. Credo che qualcuno sia stato eliminato invece dai robot. Probabilmente cercando di lutare la zona Mi faccio la pozza grande e sto attento in giro, eh Che qui potrebbe comunque starci ancora qualcuno Ok, Ac accadiamo i robot, ragazzi, facciamolo Ci portiamo qualche compagniello assieme Sicuramente ci tornano utili Anche se, vabbè, lasciano il tempo che trovano Fungono più da diversivo che da altro Quanti ne posso portare? Due solo, mi pare Hanno fatto l'aggiornamento che se ne possono portare solo due Ah no, se pure di più però massimo 3, massimo 3 per forza, Ah, eh, infatti uno muore Ok, perfetto, prendiamoci l'arma di Tony Stark, che è una delle armi più OP del gioco E andiamo Tu, tu, tu, tu, un'altra chest, bella per noi Vorrei tornare a Lazy perché vorrei fare kill finché conviene Perché dopo un po' di tempo, ragazzi, credo che non convenga più buttarsi dai nemici Perché evidentemente poi abbiamo la possibilità di trovare comunque gente che effettivamente... Uh, ce l'ha il potere Quindi per ora avviciniamoci Fediamo più che possiamo ora E lasciamo stare dopo i fight Sento gente a destra raga Aspettate Nella silly sì, Vedo se riesco da qui Solo che Da qui L'arma Sapete com'è A distanza si comporta molto bene Solo che il proiettile. A parte che è un bot questo. Sì, sì, era decisamente un bot. A parte che lì sta. Tizio che sta ballando. Ma io non... Ma che lobby è? Ma... ma che sta succedendo? Ma io non sto capendo. A parte che questo è un senza armi. Non armi, è evidente che non abbia armi. Vuoi via la pistola? Che dici? No? Vabbè, eh, mi spiace per te, tiudico. Con tutto il bene che te voglio, ma non ti posso far andare via. Timo magari di prenderci le pozze piccole a questo punto. Facciamo così. I miei robot stanno arrivando. Perfetto. Andiamo, ragazzoli. Senza paura. Senza paura, dobbiamo portarci questo game a casa. Sono tutto battutone quello che sto facendo. Ve ne rendete conto, no? Perché non potremo mai vincere. Oh, qualcuno con una lembo. Scusa, pa, vuoi vedere chi tiene la macchina più bella? Perché forse tu potrai vincere pure con la macchina. Mamma mia, che ribaltone. Mamma mia, raga, veramente fa ste furie. Poverino, poverino, poverino, poverino, poverino. Non se lo meritava. Non se lo meritava. Doppio nemico, doppio... Ha cerchiato, frate. Vedo un attimo se riesco a eliminarlo. Godo. GG. Quest'arma è veramente troppo OP. Però sta quel tipo che... Mi sta un attimo a mirare Io non vorrei avesse un cecchino Mamma mia Godo 45 Sì c'è il cecchino Vuoi fare? Vai Vai Vai vai Godo, godo, vai vai Faita faita faita Divertiamoci frate Divertiamoci Ti è andata male Ok perfetto ragazzi Curiamoci Questo non era male però eh Questo non era male si comportava molto, molto bene. Quasi quasi, però, mi terrei più l'AUG um, Nonostante lasciare l'arma di Tony, sia un piccolo colpo al cuore. Magari se la troviamo di rarità maggiore, faccio di nuovo cambio. Però, per ora, mi sento di fare così. Ci teniamo l'AUG Tra l'altro, ragazzi, ora ormai non lo sto dicendo più all'interno dei video. Ma ovviamente, io lo do sempre per scontato perché sta nell'intro. Dovete inserire il codice creatore porto. Ragazzuoli, F-O-R-T-U. In alto, come lo vedete qui. Ma soprattutto, ragazzi, diventate più fighi se li inserite. Quindi, mi raccomando, vado e grazie mille, soprattutto. A tutti quelli che lo vorranno fare In zona nessuno Perché io vorrei cercare di ancora evitare le zone dove stanno i poteri Perché pure qui a Misty Meadows Teoricamente dovremmo trovare una zona più tranquilla Non ci dovrebbe essere gente che ha poteri Dato che uh, qui effettivamente non c'è nessun luogo dove ottenerli La Forte di Gamer Airlines sta per partire Alla ricerca di qualche nemico Aho oh, Fred eh. Ci sta nessuno? Qualcuno qua eliminato c'era però Credo che si sia pure dato Oh la zona di Black Panther Molto molto figa Carina <ride> carina Pure lutata, credo Molto carina Molto molto figa Va, Frate spacca un botto sapete Spacca veramente un botto Qua forse ci stava qualcuno nel cespuglio Però ora non c'è più La vedo lutto? o sbaglio? No sbaglio sbaglio Ok no sono, sono oggetti Vediamo un attimo, raga. Qui in basso. non lo so dove possiamo cercare nemici. Slurpy, slurpy effettivamente non dovremmo trovare gente con i poteri. Almeno per ora. Però ripeto, ormai già siamo 22. La probabilità di trovare qualcuno che abbia qualche potere già aumenta di un po'. Non lo so, ragazzuoli, vediamo. Qua però non è stato lootato. Strano. No, non Ditemi che a Slurpy non c'è nessuno perché è veramente ridicolo, frate. A parte che stanno un paio di pozze piccole, me le prendo un attimo perché. Sarebbe uno spreco non farlo Ci curiamo un attimo, ecco qua, un bel barilozzo E torniamo sull'elicottero Tra l'altro io ho pochissimi materiali Se dovessi intraprendere un fight un po' più lungo e serio Probabilmente li finirei Qua nella zona di Tony nessuno? No, e eh, fortunatamente neanche poteri per ora Vabbè Eh raga, mi sa che sono costretto a cambiare zona E ad andare in qualche Luogo più pericoloso per la sfida Non fa niente, però a stare così senza trovare nemici Infatti uno l'abbiamo trovato, dai Caliamo sul tetto e andiamo Solo 3 entra? No, no, no, dai Ma sta scappando, è un bot È un bot, è un bot, è un bot, è un bot, ok C'ha pure l'arma viola qua, me la piglio Vabbè, quando ho visto che era un bot Mi sono tranquillizzato e ho cominciato pure a sparare male Vabbè, comunque non ci interessa Non perdiamo tempo, a parte che dove ho arenato Il mio elicotto, cioè dove l'ho schiantato più. <ride> più che altro, non è una nave Però ok, va bene, <ride> andiamo Non perdiamoci d'animo ragazzoli, non possiamo fermarci Questa è una caccia al tesoro che Deve essere fallita tra l'altro uh, Io ho paura di andare qui, mica qua stanno poteri No eh, non so cosa sia Sinceramente però, non voglio esplorarla Non vorrei che ci fosse... Qualche potere o cose particolari ragazzi Sfortunatamente non essendoci mai andato Non ho idea Più che altro andiamo qui a Sweetie Senza che si sta anche chiudendo la safe Oh oh oh do oh, dove do dove da lì. Eh no no devo, fa devo scendere dall'elicottero Perché io non lo faccio esplodere Aspetti di spararmi l'elicottero Che mi serve per tornare indietro dopo, grazie Gentilissimo Mi spiace No C'avevi poteri C'avevi poteri cioè, ma devi dire che ho pure vinto Ho pure vinto Ho pure vinto Ma non è possibile raga Pure questo aveva altri poteri Basta